a tutti sono Matteo Mercuri, Movimento 5 Stelle di Terni. Venerdì prossimo 28 di marzo alle ore 18 ci sarà l'ultimo incontro per la formazione del programma economico del Movimento. Parleremo di tante cose, parleremo di artigianato, parleremo di commercio, di come far rinascere il centro cittadino. Staremo insieme anche a cena e sarà una bella, una bella serata. Venite tutti numerosi. Grazie e ciao.